Buongiorno, siamo a Policlinico con Umberto I di Roma, con il dottor Gabriele Antonini. Dottore, buongiorno, buongiorno grazie di essere con noi. Grazie per l'invito. Dottore specialista in urologia e andrologia, qui all'unità di urologia del Policlinico. Parliamo oggi, dottore, del protesi peniene. Protesi peniene che sono una chirurgia che sicuramente può molto migliorare la qualità di vita eh, o post chirurgia, prostatectomia radicale in caso di tumore alla prostata, in patologie come il diabete. Vediamo che tipo di, di soluzioni chirurgica oggi possono essere proposte e l'importanza di intervenire il più precocemente possibile. Io non parlerei di protesi peniene, ma parlerei di dispositivi Endocavernosi, mm. cioè parlerei di eh, questo sistema idraulico che permette ai pazienti che non hanno più una buona funzionalità arteriosa all'interno dei corpi cavernosi, per mille motivi che possono essere patologie eh, organiche che condizionano poi il rivestimento interno delle arterie e l'endotelio, oppure pazienti che hanno subito una chirurgia eh, pelvica in modo particolare nel mio settore di competenza una prostatectomia radicale, oppure pazienti che hanno subito una chirurgia del colon retto. Sono tutti pazienti che purtroppo non hanno più la possibilità di avere fisiologicamente, spontaneamente un'attività sessuale, un'erezione. Molte volte eh, si ricorre a terapie farmacologiche che però nella nella percentuale più importante che può essere il 15-20% danno dei risultati tutta quell'altra fascia di popolazione che non risponde ai farmaci necessita di un qualcosa di diverso e qui prendono appunto eh, trovano il loro utilizzo la loro indicazione questi dispositivi endocavernosi il dispositivo è costituito da un reservoir, cioè da un, un pallone riempito con soluzione fisiologica, da due cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi e da un meccanismo, che in gergo si chiama pompa idraulica, che aziona il meccanismo. Che succede? Che il sistema ovviamente è tutto collegato, azionando questa pompa l'acqua comincia a entrare dentro i due cilindri. Azionando la pompa, vedete come questi cilindri si riempiano d'acqua. Il cilindro diventa rigido e quindi permette una penetrazione eh, ottimale durante i rapporti. Una volta che il paziente decide di smettere l'attività sessuale, si preme questo bottone e praticamente l'acqua, ritorna all'interno del reservoir andando a svuotare i cilindri. Il pene ritorna in posizione di flaccidità. Può sembrare un sistema molto, molto complesso ma è estremamente semplice, avete visto come tre, questo è un impianto tricomponente appunto perché ha tre parti, i cilindri, la pompa e il reservoir e sia completamente nascosto, cioè va all'interno dell'organismo. Molte persone, quando io propongo questo tipo di eh, chirurgia, mi dicono ma la pompa si vede dove la metto, da dove la aziono? La pompa va all'interno dello scroto. Oggi come oggi, con il perfezionamento delle tecniche chirurgiche, siamo riusciti a mettere a punto una tecnica mini-invasiva. Una tecnica mini-invasiva che permette, con un accesso chirurgico di appena 2 cm, che si fa alla base del pene, vicino alla sintesi pubica, di impiantare tutti e tre i, eh, i, le parti di, questa, di, questa, di questo dispositivo endocavernoso. L'intervento mediamente dura 25-30 minuti, si fa in anestesia locoregionale, il paziente già a distanza di 10-15 giorni può attivare, cominciare l'attivazione del sistema e a distanza mediamente di 45-60 giorni riprendere una normale attività sessuale, quasi fisiologica direi. Vediamo come l'accesso sia veramente mini-invasivo, 2 cm, vengono isolati i corpi cavernosi, messi dei punti di sospensione che serviranno poi a chiudere la corporotomia, questa è la corporotomia cioè l'apertura dei due corpi cavernosi e poi si effettua una dilatazione contestuale misurazione della lunghezza dei corpi cavernosi sia nella parte distale che in quella prossimale. Si posiziona all'interno del eh, rezius, che è uno spazio che sta tra la vescica, la sintesi pubblica e il reservoir. Vedete come sia molto agevole con questo tipo di approccio. Si riempie il reservoir e si preparano i cilindri. Si impiantano i cilindri che ovviamente sono stati eh, misurati, e quindi sono idonei alla lunghezza del pene del, del paziente in esame. Vengono messi qui eh, prima il cilindro di, di destra e poi quello di sinistra, vedete come sia abbastanza agevole, sempre tutto quanto eh, riempito di eh, soluzione antibiotica che previene il rischio di infezione. E poi viene effettuata la prova idraulica. In questo momento la pompa che aziona il, il meccanismo vedete come sia esterna ma dopo verrà posizionata all'interno del, dello scroto. Vedete come azionando la pompa già con 8-10 pompate il pene sia perfettamente in erezione. La prova idraulica è fondamentale per vedere se c'è un allineamento corretto dei cilindri e se c'è una buona consistenza del, del pene. Qui viene posizionata sempre dalla stessa breccia chirurgica la pompa che va all'interno della borsa scrotale tra i due testicoli. Vedete come sia quasi invisibile, il paziente la può apprezzare però sia quasi completamente invisibile. Viene chiusa la breccia chirurgica con dei punti metallici e l'intervento in 25-30 minuti è fatto. Vediamo anche l'importanza di una tempestività di intervento perché a volte aspettare anni può invece comportare delle complicanze che poi chiaramente rendono più complesso il recupero. Sì, sicuramente il, il percorso è un percorso abbastanza lungo perché una volta che io propongo al, ai miei pazienti questo tipo di, eh, di impianto protesico il paziente rifiuta nettamente da quel momento a quando il paziente deciderà, acquisirà la consapevolezza di fare questo tipo di, di, di procedura perché ha capito, ha metabolizzato che è l'unica procedura in grado di mantenere e di avere una qualità di, di vita sessuale soddisfacente da quel momento passa un anno e mezzo, mediamente. Quindi voi capite come in questo anno e mezzo il paziente si sottoponga a tutta una serie di martiri del pene perché Usa delle farmacoinfusioni, fa delle punture sul pene, prende farmaci in continuazione. Questo genera un pochino di depressione emotiva e psicologica da un punto di vista sessuale nel paziente, ma soprattutto determina un accorciamento del pene. La cosa importante da sottolineare è che il dispositivo è un dispositivo non equiparabile a una protesi al seno. La protesi al seno aumenta le dimensioni del seno. Questo è un dispositivo che serve a far funzionare un organo che non funziona più. Quindi non bisogna pensare che la protesi peniena sia un qualcosa che aumenta le dimensioni del pene. Questo è un errore eh, che tutti i pazienti purtroppo fanno. Se uno non parla bene, se uno non spiega bene, se non fidelizza la persona facendo capire tutti i possibili vantaggi che sono in organo ma anche quelli che sono gli svantaggi e i rischi di qualsiasi tipo di procedura chirurgica. Una tra le grandi paure dei pazienti quando si parla di protesi è sempre il rischio di infezione. Vediamo anche come viene ovviato eh, anche proprio con le nuove procedure mini-invasive. Diciamo che questa tecnica mini-invasiva ha diminuito enormemente il rischio di infezione che già nel tempo è andato sempre più abbassandosi perché i nuovi materiali di questi dispositivi eh, permettono di abbassare appunto la complicanza che è quella dell'infezione. Eh, in modo particolare ci sono delle protesi che vengono imbibite con un antibiotico che viene rilasciato per 24-30 giorni. Il rischio maggiore ovviamente è nel primo mese, ma se il paziente rispetta le regole, fa una terapia antibiotica adeguata, non, eh, non corre particolarmente dei, dei rischi mettendosi, esponendosi a, a sostanze, a materiali che possono essere infette. Con questo tipo di dispositivo la, la percentuale di infezione è prossima allo zero. Beh, quindi comunque una garanzia in più anche sul sul decidere di, di effettuare un intervento del genere. Assolutamente, eh, ribadisco, la cosa importante sono anche i tempi mm. operatori. È ovvio che un impianto protesico fatto in mezz'ora ha dei rischi di contaminazione molto molto limitati rispetto a un impianto fatto in 3 ore 4 ore ma questo dipende dall'esperienza certo. del chirurgo che propone questo tipo di procedura rispetto all'accesso scrotale che era diciamo quello che si effettuava fino a qualche tempo fa anche i tempi di recupero e di possibilità di utilizzo della pompa subito con questo accesso sono migliori vediamo perché diciamo che l'accesso scrotale non è un accesso passato l'accesso scrotale, sì. è un accesso comunque ancora utilizzato è ovvio che nei pazienti che non hanno avuto una, eh, una deformità del pene, quindi che non hanno delle particolari eh, condizioni di fibrosi, quindi un intervento eh, primitivo, in generale in gergo si dice, il paziente è candidato a fare un impianto con una tecnica mini-invasiva infrapubblica, perché i corpi cavernosi sono dei corpi cavernosi eh, facilmente trattabili. È ovvio che se il paziente ha delle, eh, delle anomalie, Strutturali dei corpi cavernosi, l'accesso penoscrotale ci permette di avere un campo maggiormente esposto e quindi di poter eh, modificare come vogliamo determinate curvature. Quindi l'accesso penoscrotale trova ancora la sua indicazione, però, in prima battuta, se il paziente deve eh, sottoporsi a un impianto protesico, secondo me l'accesso mini-invasivo infrapubblico è il gold standard in questo momento. Tanto più che negli mm. Stati Uniti. Questa tecnica uh, ormai ha preso il sopravvento su sull'approccio sull uh, penoscrotale. E forse anche l'importanza di valutare la la conoscenza di questo tipo di approccio perché molto spesso i pazienti anche per pudore magari non riferiscono problematiche importanti, passa del tempo e in qualche maniera si instaura un po' un circolo vizioso per cui il disturbo da fisico diventa psicologico e si esaspera la situazione, mentre invece se si sa che all'interno di un percorso poi sarà previsto anche questo, si comincia anche a prepararsi psicologicamente al fatto di un recupero di qualità di vita. Io credo che in una struttura organizzata mm. bisogna differenziare la figura del chirurgo urologo oncologo e del chirurgo urologo andrologo che poi pensa all'aspetto riabilitativo perché inizialmente quando un paziente si trova di fronte a una malattia oncologica il pensiero è quello della malattia oncologica la pre mm. prende il sopravvento su tutto è ovvio che una volta superato lo step della paura della malattia il paziente comincia a pensare alla sua qualità di vita mm. Chi gliela dà questa qualità di vita? Allora bisogna creare dei centri di eccellenza che eh, mh, facciano capire al paziente che può essere seguito e non abbandonato. Il problema vero del paziente oncologico operato di prostata, nel caso specifico ovviamente oncologico, è un paziente che viene abbandonato. Dice sì, pensa a stare bene, il tumore ce l'avevi, sei guarito, adesso che vuoi di più dalla vita? Mediamente il discorso è questo, quello che ti riferisce il paziente. Secondo me non è così, quello è un paziente che merita un'attenzione particolare perché è un paziente molto labile, un paziente debole e in più non ci dobbiamo dimenticare che la qualità di vita sessuale aiuta a stare meglio, a vivere meglio. Un paziente depresso vive male e si ammala prima. Tanto più che oggi con una diagnosi precoce spesso i tumori alla prostata sono anche eh, diagnosticati in uomini giovani quindi è importante poter garantire una qualità di vita successiva. Diciamo che con l'introduzione del PSA, eh, con sì. l'ecografia prostatica transrettale ma soprattutto con la comunicazione, mm. soprattutto a livello web, a livello internet i pazienti fanno sempre più prevenzione. È ovvio che il tumore viene diagnosticato anche a 50 anni. A 50 anni è importante fare una diagnosi precoce perché quello è un tumore probabilmente molto aggressivo. però una volta risolto quel, quella patologia, che si risolve molto molto bene con tecniche laparoscopiche, robotiche, insomma, abbiamo molte possibilità al giorno d'oggi, però. Abbandonare quel paziente di 50 anni okay. e non dargli una qualità di vita sessuale secondo me è la cosa più sbagliata. Penso altrettanto in pazienti magari con problematiche dovute al diabete che comunque possono arrivare ad avere ragione, una problematica in età giovanile. A maggior ragione ci sono dei pazienti che purtroppo hanno un diabete molte volte scompensato ah, sì. che dà un, un problema di fibrosi importante a livello dei corpi cavernosi, li deforma, li accorcia, li, li, li torce verso l'alto, verso il basso. Questi sono pazienti che devono essere eh, fidelizzati e probabilmente dopo aver provato un, eh, un percorso riabilitativo, ovviamente con, con uh, delle, delle molecole orali che abbiamo, che sono, che sono fantastiche, però se quel paziente a un certo punto non risponde più sì. è inutile procrastinare sì. un impianto endocavernoso perché alla fine il paziente non sarà contento del risultato estetico dirà il pene è troppo corto, non sono contento, io ce l'avevo più lungo, era, era meglio perché ho aspettato tanto. Mm. Perché hai aspettato tanto? Perché purtroppo le cose uno le viene a sapere dopo, in un secondo per momento. Certo. Quindi il nostro messaggio è quello Provo, di, di, di proporre, di far capire che non c'è un, un tempo limite, mm. però se uno deve fare quel tipo di, di intervento è meglio farlo prima piuttosto però. che in tempi più, più lunghi la ringraziamo moltissimo, più che altro per aver anche dato la possibilità dei pazienti che magari hanno un problema del genere e non avevano la conoscenza di un percorso tutto sommato molto semplice che possa ridare una grande qualità di vita. Io ringrazio voi per l'invito, spero che il messaggio grazie. sia arrivato chiaro e forte. Spero proprio. Buon lavoro, grazie, grazie, molto, grazie mille. Grazie.